Buongiorno, sto andando alla camera bassa, gli studi Rai per fare Rai News qualcosa dove mi troverò di fronte eh, un giornalista che farà il giornalista Allora intanto che significa fare il giornalista oggi in Italia? Significa dire che arriveranno 209 miliardi cioè significa dire una balla, con effetti anche diciamo, devastanti, nel senso che ieri, nella giornata di ieri io vi ho diciamo, evidenziato un eh, punto diciamo, positivo in termini politici della giornata di ieri, che è stato il, mm, il disvelamento per quelli che avevano sugli occhi delle delle spesse fette di lardo di colonnata di che cosa sia il 5 stelle diciamo un meccanismo di gatekeeping cioè fondamentalmente un colossale diversivo eh, il cui scopo oggettivamente è far digerire agli italiani la troica e naturalmente per fargliela digerire bisogna invitarla a casa e ieri loro l'hanno invitata Vabbè. ma c'è stato anche un altro punto interessante che è legato alla balla successiva, quella sul recovery eh, diciamo così lo stai sereno di Renzi a Conte insomma perché così dicono quelli istruiti prima sentivo Galietti su Polisissona re eh, ci sono questi 209 miliardi e sostanzialmente e sostanzialmente anche Renzi vuole inzupparci il pane eh, o per meglio dire un essendo lui diciamo un toscano seppure del contado, ci, ci vorrà inzuppare un cantuccino ora però il problema di, di, di, di, di questa, di questa um, impostazione ha molteplici sfaccettature non voglio dire che non sia vero che arrivino dei soldi D'accordo? ma intanto non esiste da nessuna parte la certezza che siano 209 i soldi di miliardi, i soldi che arrivano e poi si dimentica sempre regolarmente di dire sempre regolarmente di dire ecco il solito venditore di fazzoletti che mi prenderà per un pazzo e ormai mi saluta con un accerto si dimentica sempre di dire che tanti ne arrivano e tanti ne partono e questa è una cosa spettacolare, cioè, ora Renzi, diciamo, viene, eh, diciamo, non, non, non, da, non da, insomma, non, non è Luca Pacioli ecco, non è, non, è, non è un genio della partita doppia, non, non, non so se ha studiato economia, non so se ha studiato, eh, non so cosa pensa che, che siano sti 209, no? Fatti suoi, onestamente, a me non interessa. Anzi, più l'avversario va in confusione e meglio è. Se non fosse che di mezzo c'è il paese come campo di battaglia, ma questo per il momento lo lasciamo da parte. Ma, e io, io? Allora, intanto, più di 100, circa 130 e dispari di quei miliardi sono prestiti. Il prestito sono soldi, lo ricordo ai giornalisti. Scusatemi agli operatori informativi, non voglio, essere, non voglio insultare nessuno, lo ricordo agli operatori informativi che un prestito è una eh, quantità di denaro che viene data al mutuatario affinché poi egli la restituisca. Quindi il racconto che viene fatto dalla stampa totalmente falso e truffaldino secondo cui noi saremmo beneficiari netti per 209 miliardi in questo ciclo settennale di bilancio perché sono questi 209 miliardi dei 750 del recovery che vanno a noi già disvela la sua truffaldinità la sua falsità la sua superficialità la sua pochezza e quindi la sua radicale incompatibilità la sua corrosività la sua nocività per la democrazia nel ero dato di fatto che oltre la metà di questi 209, che non sono 209 per il motivo che poi vi dico, che oltre la metà di questi 209 sono prestiti che quindi vengono e poi ripartono. Quindi la vera domanda che si dovrebbe porre oggi uno che fa veramente informazione, che fa veramente informazione è, ma noi come faremo a restituirli questi miliardi? Perché la domanda è questa, io ho delle mie idee il modo migliore per restituirli i prestiti è non prenderli perché non ne abbiamo bisogno dal momento che abbiamo accesso ai mercati quindi tutto il dibattito mi sembra totalmente falsato ma ci sono dei soldi che invece dobbiamo secondo me assolutamente prendere e quali sono? ma è molto semplice sono i cosiddetti sussidi a fondo perduto e perché dobbiamo prenderli? perché sono a fondo perduto? perché sono un regalo? no! no! no! esattamente per il contrario perché non sono a fondo perduto perché noi volens nolens tanto ormai i grillini non ci sono più quindi posso anche ogni tanto impreziosire i miei i, le mie dirette con qualche espressione di lingua per loro arcane Diciamo, ieri abbiamo avuto una lezione di siciliano in aula <coughs> rinuncio a spiegarvi che diciamo che cosa voglia dire volo e soprattutto che cosa voglia dire nolo dopo che i, <coughs> i grillini eh, per anni ci hanno raccontato nolo mess assumere e poi lo hanno assunto con grande disdoro e grande vergogna ma insomma noi dobbiamo accettare i sussidi a fondo perduto perché sono soldi regalati sono gratis no, no, no come la faccia? per il motivo esattamente opposto, perché sono soldi che ci costano e che noi, volenti o nolenti, rimborseremo. E come? Con la plastic tax che parte il primo gennaio, con la digital tax di cui si sta parlando, eh, con l'imposta eh, sulle transazioni finanziarie di cui altresì si sta parlando, con la carbon border tax che è una sorta di dazio che dovrebbe compensare le, eh, i costi delle emissioni inquinanti Insomma ci sono almeno 4 in realtà sono 5 l'ultima neanche me la ricordo ma perché è ancora in mente dei ma insomma sta per arrivare almeno 5 nuove risorse proprie come le chiamano in Unione Europea, cioè risorse dell'Unione Europea, risorse del bilancio dell'Unione Europea, cioè soldi tolti a noi che vanno a eh, rimborsare il fondo perduto. E quindi è assolutamente indispensabile, visto che paghiamo, che approfittiamo del fondo perduto. Sono 80 miliardi, vabbè già siamo passati da 209 a 80. No, non sono 80 miliardi. Non si può dire quanti siano. Cioè, chi dovesse veramente fare informazione anziché una, una propaganda da regime, pff, non so, non, non, non, mancano le definizioni perché, onestamente, un, un giorno, un giorno diciamo, la parola europeista sarà eh, sui libri di storia con la stessa valenza di tante altre parole che finiscono in Ista, che magari cominciano con la N, cominciano con la C, ma sarà la stessa, perché è la stessa cosa, è sempre qui. E forse a quel punto noi guarderemo ai cosiddetti totalitarismi del XX secolo, le tragedie, mai più qua e là i diritti umani, con maggiore eh, equilibrio. Perché forse dopo quando questo modus operandi, questo continuo inquinamento eh, dell'informazione e quindi della democrazia che ci mette tutti a rischio avrà dispiegato tutto il suo potenziale distruttivo forse capiremo che noi non abbiamo, mh, beh noi, insomma, alcuni di noi, la maggior parte di noi non ha imparato niente effettivamente dal XX secolo di cui si riempie la bocca e che quello che stiamo vivendo è un regime perché se la menzogna è così assoluta, totale, prevaricante continua, assidua incontenibile inarginabile, inemendabile sei in un regime allora, torniamo al punto sono 80 miliardi questi soldi che non sono a fondo perduto e che dobbiamo prendere non perché sono gratis ma perché altrimenti pagheremmo solo come dei fessi che siamo no si può dire quanti sono? No. E perché? Per un dato molto semplice, che è sulle schede tecniche, che noi leggiamo da marzo noi economisti della Lega. Ma i giornalisti, le carte, ce le hanno o no? Di questi sussidi a fondo perduto il 70% deve essere impegnato nel primo biennio. Poi c'è un 30% che dovrà essere ridistribuito dopo, a partire dal 2022, sulla base dei risultati economici conseguiti nel 2020 e nel 2021. Come sapete noi non sappiamo ancora neanche quanto è grande il tonfo che abbiamo fatto nel 2020 sappiamo quindi neanche se e quanto sarà il rimbalzo che faremo nel 2021. Quindi non possiamo sapere in base a quali parametri oggettivi con le formule che sono nelle schede tecniche del quadro finanziario pluriennale ci toccherà di sussidi a fondo perduto per la parte restante dal 2022 il 30%. Quindi si 209,00 non esistono da nessuna parte come non esiste da nessuna parte che noi saremo beneficiari netti anche perché nel complesso dell'operazione poi come sempre, no? e, t, t, t, si parla solo del recovery, non si parla delle altre poste del bilancio, non si parla dei soldi che ci stanno scippando come fondi per l'agricoltura, come fondi per la pesca, con la buona scusa che adesso le priorità sono altre, quali sono? il Virus e poi naturalmente il digitale e il green, d'accordo? Ecco, queste sono le priorità. E allora, insomma, eh, le altre cose per cui la quella che un tempo si chiamava comunità europea, eh, aveva tutto sommato dignitosamente funzionato, le stiamo più o meno smantellando. Benissimo, però io vorrei capire questa storia dei 209 miliardi. È falso che arrivano 209 miliardi. È falso, è falso, è falso. È falso. Sarebbe esattamente come dire che ogni anno l'Unione Europea ci regala 10 miliardi. Non è così, non è così, non è così. Ce ne dà 10 perché noi gliene diamo 15, oppure ce ne dà 8 ma noi gliene diamo 10, oppure ce ne dà 12 ma noi gliene diamo 16. Chiaro il concetto? Ecco, non è così strano, scusate, il, il Cioè tutti questi europeisti che un giorno saranno ricordati come altri isti, ricordo, ecco. quindi attenti, attenti a come vi definite, perché diciamo, un giorno potrebbe potreste ripiangere eh, diciamo così certe etichette che vi state appiccicando addosso apparentemente questi europeisti non sanno una cosa basilare che il bilancio dell'unione è a saldo zero nel bilancio dell'unione europea tanto entra e tanto esce in queste circostanze è assolutamente diciamo nella visione europeista è perfettamente giustificato che da qualche paese esca più di quello che entra perché in teoria i paesi ricchi devono aiutare i paesi meno ricchi e questo ci sta piccolo problema uh, dal punto di vista macroeconomico diciamo così, esistono seri dubbi che uh, questo tipo di politiche abbia portato a una convergenza cioè un avvicinamento dei livelli di reddito fra le regioni particolarmente significativo o comunque abbia dato un contributo significativo a questo avvicinamento, e esistono anche seri dubbi sul fatto che sia servito a sincronizzare i cicli economici, rendendo quindi in qualche modo più sopportabile per paesi diversi avere una stessa politica monetaria. Quindi i dubbi, eh, i dubbi ci sono. Poi c'è anche un altro piccolo problema però, che è quello che, adesso tutti ce l'hanno con la Polonia e l'Ungheria per lo Stato di diritto, perché invece un paese in cui il capo dell'opposizione è soggetto a un processo politico e in cui il primo ministro lede diritti costituzionali per atto amministrativo va bene, no? Eh, quindi questo già vi fa capire l'ipocrisia di questi farisei europei, no? ma eh, c'è un altro problema, io se mi dovessi soffermare su Polonia e Ungheria non mi soffermerei tanto sul tema dello Stato di diritto che è un tema sostanzialmente falso e pretestuoso, mi soffermerei su un tema vero, sul tema che loro sono beneficiari netti, avendo però l'immenso beneficio di possedere una loro banca centrale, di poter fare una loro politica monetaria, di poter fare una loro politica valutaria, che è quello che gli permette di passare indenni dagli sfracelli che invece colpiscono noi, che dobbiamo stare al rimorchio delle decisioni non sempre tempestive sostanzialmente della Germania, cioè della, della BCE via Germania, insomma, ecco. Questo mi sembra un elemento di asimmetria vero, perché è oggettivo, perché è nei fondamentali macroeconomici, non è nella mente delirante di qualche burocrati di Bruxelles che si erge a nuovo Ulpiano, a nuovo Giustiniano e da, a, dagli scranni di uno Stato che non è uno Stato e che ha seminato miseria nei suoi, nei suoi, nei suoi paesi partecipanti negli stati membri eh, così si, si, si, si erge a difensore, a difensore del diritto. Ecco, questo, questo mi sembra un problema vero, questo è il problema, cioè la uh, disparità di trattamento ormai ubiquitaria, cioè che si estende a tutte le sfere del, del del, del progetto europeo che resta una, una, una massiccia macchina per la distruzione della certezza del diritto cioè resta un posto dove se un cittadino di Proclav in Polonia fa causa al suo comune e questa causa finisce alla Corte di Giustizia, eh, c'è una sentenza che siccome siamo in un sistema diciamo, giuridico, quello europeo, che è un po' a Wanagano, no? cioè un po' eh, si dice di, di, di common law, quindi le eh, sentenze, la giurisprudenza diciamo, è una fonte del diritto, un altro Stato magari per 30 anni ha fatto una certa cosa improvvisamente si accorge che non la può fare più e che deve ridare i soldi che ha ricevuto negli ultimi 10 anni cioè voglio dire ma possiamo noi dipendere dal fatto che a Wroclaw, a Vilnius a Argentan, a Coimbra a pff, whatever a Patrasso un giorno uno si sveglia intenta una causa e poi... Anni dopo da qualche parte a Lussemburgo, in uno di questi tanti posti, eh, lassù qualcuno si sveglia, decide vabbè, da oggi è così e allora un, un paese fondatore di 60 milioni di abitanti deve tassare i cittadini per ridare i soldi indietro. Cioè, ma no, non, è, non è accettabile questa cosa, non è accettabile, non serve a niente, non serve a niente, non è accettabile. Questo va capito, cioè non è ah, adesso l'Europa è cambiata perché ha visto che c'è la crisi e quindi ora... Ma cosa? Ma dove? Questo sistema ormai non può cambiare, può solo fallire e trascinare noi nel suo fallimento. Questo è. Eh, dopodiché, eh, con calma, con la consueta calma con quei 2889 giorni di ritardo con cui Prodi ha dato ragione a Giorgetti, che saranno i 9882 giorni di ritardo con cui non so chi darà ragione a me, il PD ne prenderà atto. E eh, su queste parole, che si verificheranno, perché diciamo, avete visto insomma, che più o meno quando parlo mi documento e che è il motivo per cui quello che dico più o meno succede, con queste belle parole vi eh, lascio ringraziando chi mi ha fatto gli auguri che hanno trasformato il mio cellulare in un oggetto assolutamente ingestibile, ma anche chi non me li ha fatti perché so che li ha comunque pensati. E adesso andiamo andiamo prima a Rai News a parlare del nulla, cioè dei 209 miliardi voglio proprio vedere perché che gli operatori informativi le guardano le dirette perché hanno capito che gli conviene, perché imparano delle cose vediamo se quello che ci, ci tocca è un operatore informativo diciamo, scaltro o è un operatore informativo meno scaltro, ma insomma una scaltrezza diciamo così, eh, non, è, non è assolutamente obbligatoria, fa parte insomma, di, degli assets individuali, degli skills che uno può avere o non avere, eh, ma adesso andiamo a vedere appunto la storia dei 209 miliardoni, poi dopo voglio fare un discorso anche agli imprenditori, eh, perché c'è una cosa che voglio capire, desidero che, che me la dicano, cioè io desidero, io non ho mai, cioè desidero che mi spieghino come funziona, perché io sono un pochino ingenuo e, e, non, e, non, e non lo so, insomma. Ecco. Ehm, e poi dopo andiamo nelle commissioni riunite quinta e sesta, dove c'è il decreto di story, eh, dove, diciamo così, eh, in assenza di eh, cedini di buonsenso eh, sul fronte dell'economia, adesso noi faremo una seria opposizione mi tocca parcheggiarmi aspetta fammi mettere l'ava che è il centro più comodo e soprattutto ci esco più comodo noi dovremo um, in assenza di cenni dovremo cenni di resipiscenza e di buonsenso sul fronte economico noi dovremo uh, ecco una novità deve entrare e uscire il camion che stanno smontando i punteggi va bene no ma ammetto c'è un posto qua eh? Sì, sì. allora i francesi cui va il nostro deferente affetto adesso hanno restaurato San Luigi e quindi al restauro finito tolgono i ponteggi, quindi effettivamente è opportuno togliere il ritorno. Andiamoci qua, va sotto le finestre del gruppo. Allora, la cosa con la quale stiamo cercando di la quale stiamo cercando di farli venire a patti con la realtà è, è la fesseria del, dello stare chiusi nei comuni che ci sembra veramente una, una enorme assurdità uh. ecco detto fra noi lo dico con grande ma per tutte le persone coinvolte a partire dal signor ministro non credo che ci daranno retta per il semplice motivo che se potessero capire quanto è stupida questa cosa non l'avrebbero fatta no? si applica come sempre quella, che quella legge della, della didattica che mi pregio di aver formalizzato cioè ci sono delle cose che se potessero essere capite non andrebbero spiegate al signor ministro Speranza <coughs> spiegare la differenza tra diciamo, la superficie del comune di Barrea e quella del comune di Roma risulta un'impresa <coughs> spiegarglielo risulta un'impresa improba d'altra parte non possiamo neanche pensare che sia il ministro Azzolini a provare a fare un'impresa simile insomma per ovvi motivi quindi loro continueranno sulla loro strada e quindi se ne vadano pure in aula senza relatore, mettano l'ennesima fiducia senza seccarci l'anima. croniale Uh, e, e, e si continui così adesso vi lascio che saluto un amico